Ma ci ascolta e non vede l'ora di farcela pagare per tutte quelle balle raccontate a fin di male e poi lasciateli a seccare. Io comunque porto al collo i tuoi gioielli nelle mani o degli anelli. In questo temporale resto in acqua ad aspettare che mi asciuga il vento e mi ricopra il sale. Portami a casa con te, li posso morire come le tue piante. Io sono allergico ai gatti, ma tu ne cinque non sono tanti. Portami a casa con te, li posso morire come le tue piante. E non importa se non respiro, almeno lì ti sarò Oggi è il giorno più bello Di una strada chiusa, su di un'isola, di plastica E mi dispiace Marta, se non sono, come in foto Noi sposati da tre anni, ci conosciamo poco Se il tipo fa meglio, anche a me a volte succede Di svegliarmi dentro a letto e ritrovarmi Portami a casa con te, le posso morire I tuoi gatti, ma tu ne cinque non sono tanti, portami a casa con te e posso morire come le tue piante. E non